Mi dai là per l'ultima domanda che è sulla nuova direttiva. Cioè che non, non la tratti nel libro, però ovviamente ormai oggi eh, dobbiamo chiedere. Le... No, certo, non c'era, però. Quindi. Cosa, secondo te, cosa ci dobbiamo aspettare? Cioè, visto che allora, la mia paura è l'ho fatto una lezione con i miei studenti l'altro giorno: ogni volta che faccio vedere, introduco le prime norme sul diritto d'autore, no, faccio vedere che noi abbiamo una legge del 1941, lo studente, diciamo profano, dice: Ma come del 1941? Ma abbiamo una, una legge così vecchia? Poi gli spieghi che in realtà è stata aggiornata più volte, quindi non è così scandaloso. Il codice civile è del 1942, il codice del penale del 30. La, eh, ok. Prossimo passo, no? quando io spiego che in realtà tutte le grandi innovazioni della, della, della nostra legge sul diritto d'autore dagli anni 90 in poi vengono, sono figlie di direttive europee, allora dico attenzione perché proprio quest'anno dovrebbe arrivare una legge che recepisce una nuova direttiva che è, del 2000, che è del marzo 2019, quindi è già passato un anno. Dovremmo avere circa due anni in tutto per fare la, la, la legge di recepimento e, e arriveremo sicuramente ad aprile del 2021, no? perché il legislatore italiano se può prendersi del tempo se lo prende tutto. Però, ecco, ho un po' paura, nel senso che, viste le cose come sono andate, ogni, ogni tanto i casi sono due. O fanno un copia e incolla delle direttive, come è successo con la direttiva copyright, la direttiva software, no? Che a volte sono, le norme sembrano dei copia e incolla pari pari della direttiva. Oppure il, il legislatore coglie l'occasione per dire, ma sì, dai, prendiamo, cogliamo l'occasione, mettiamo le mani sulla legge, la riscriviamo da capo e abbiamo finalmente una nuova legge sul diritto d'autore. Perché qua la direttiva crea dei nuovi diritti, no? I famosi... Lo lascio dire a te, no? cioè, i due nuovi diritti che vengono creati, quelli a favore degli editori di news, perché quelli romperanno le scatole sostanzialmente, eh, cambieranno le cose. Uh, ci sono due aspetti, uno era appunto quello sui siti che riproducono uh, notizie già pubblicate dalla stampa, quindi il diritto del publisher in inglese no? the, the, the, the publisher. e quindi le piattaforme che riproducono... Eh, in maniera seriale, cose che in gran parte erano già coperte da, da, da copyright, per no? per, eh, però sono, sono, si, questo diritto si estende a raccolte di articoli non pubblicati integralmente, non necessariamente pubblicati integralmente, ma anche a estratti. Quindi ci sono dei, dei diritti che sono, vanno al di là del diritto, del diritto d'autore, comunque insiste chiaramente sulla sull'articolo. Su, sull Poi la, la seconda innovazione, innovazione in senso stretto, nel senso che è una cosa nuova che non esisteva prima, è eh, una responsabilità per i gestori delle piattaforme che condividono materiale soggetto a copyright. Allora, Nel 2000 si è stata creata una direttiva che è stata vista da Recibito in Italia, anche così detto, che la cosiddetta direttiva e-commerce, che stabiliva che i fornitori di servizi della società dell'informazione, cioè i provider, non fossero responsabili per le malefatte dei clienti i cui servizi erano ospitati dai, da, da, dalle proprie strutture a meno che non fossero uh, a conoscenza del, mm -hmm. delle lucidità di questo comportamento. Sì, cioè, un principio, che, un principio che ha sorretto internet per vent'anni, praticamente, no? Cioè, e' una ha fatto, consentendo di creare, uh, in America, con il Digital millennium copyright act, e in Europa, con la delitiva e-commerce, si è stabilito che sarebbe stato troppo oneroso per questi servizi che stavano sviluppando, uh, andare a investigare ciascuno, odio, oh questo sì, questo no, aspetta, questo magari nel dubbio non succedeva niente, appunto nel dubbio non si faceva niente, come dicevamo prima. Allora si è stabilito in modo molto chiaro due cose. Uno, questa non responsabilità e due, il, la mancanza di un diritto di sorveglianza, cioè io fornitore non sono il poliziotto dell'internet. Se tu hai qualcosa da dire, me la dici a quel punto, eh, se ho una sufficiente notizia, io divento cosciente della cosa, mi preoccupo, ma se nessuno dice niente non mi preoccupo. Cioè il, il service provider interviene solo dietro segnalazione, questo è il... il segnalazione, oppure sono i contenuti che obiettivamente sono pornografia minorile, sì. Sì, quelle sì, cose sì, lì, e non è che uno deve informare che quella pornografia minorile lo okay. è, non, non c'è nessuno. Ma un contenuto, eh, io posso avere o non avere il diritto di pubblicare un contenuto, magari solo da, Cioè come faccio? a fare un processo prima di consentire a qualcuno di pubblicare qualcosa sulle mie cose che non ho deciso io? Dovrei fare il, il filtro? No, si dice che questa cosa è troppo complessa, si esclude la responsabilità, si dice una responsabilità eventuale per non aver reagito una volta che ho avuto conoscenza fondamentale. Questa direttiva, per la prima volta, introduce un principio opposto, cioè che io ho un dovere di monitoraggio. Io, service provider. Io, io, io titolare della, della piattaforma di condivisione, un dovere di monitoraggio okay. oppure un diritto di prendere delle licenze generali con i gestori collettivi che non si capisce neanche chi, chi debbano essere, perché per la musica si può anche capire, per i filmati e le, le opere audiovisuali si può anche capire, ma per tante altre cose magari, eh, magari no. E quindi se io non ho adottato queste, queste licenze eh, e devo eh, farmi, farmi parte diligente. Di eh, cercando di capire se queste opere sono o non sono, eh, altrimenti sono di principio responsabili. Ora, eh, un problema si era posto, cioè ah, eh, le piattaforme che condividono ad esempio software, software libero. Cioè io, mettiamo GitHub o GitLab o Mercurial o chiunque altro, che fa questa cosa, cioè eh, ha queste piattaforme in cui la gente contribuisce software libero modifica il software libero e ci sono, si partecipa e si crea tanto, tanto bel software si presume che globali sia open source o software libero ma magari c'è anche la Roba che non lo è e quindi questi dovrebbero andare progetto per progetto a vedere se il software no questa cosa qui non può essere e questo era un esempio e poi ce n'erano ne degli altri allora cosa hanno fatto? invece di dire no questa è una regola totalmente stupida che è stata fatta per inseguire una particolare esigenza di una particolare industria Facciamo nuovi cognomi, l'industria della musica e l'industria cinematografica, quindi la RIE, la, RIA, la MIP, MIPA uh, uh, e i loro, loro uh, alteri interni. Eh, per inseguire queste esigenze si è fatto una norma per tutti. E poi dopo dice, ah ma aspetta, ma per questo non ha senso. Allora facciamo un'eccezione. Il problema è che introdurre una regola, che fa eccezione a una regola generale e introdurre un'eccezione dell'eccezione è una cosa che è di una perversione totale. Eh sì. e, e, e poi ci sono degli, degli usi che non sono uh, rientranti in queste eccezioni, cioè che so, hanno la stessa razio, ma siccome le eccezioni sono di interpretazione st stretta e non puoi andare al di là di quello che dice l'eccezione, cioè ci sono casi che sono assolutamente simili e però hanno dei, dei grandi problemi. E ne faceva un esempio uh, uh, uh, Roberto Di Cosmo sul <ride> Software Heritage e, e, e ci sono the, the, Tanti, e, e poi ci sono tante possibilità che noi non conosciamo ancora di, di servizi che condivideranno. Cioè c'è questa cosa per cui secondo qualcuno ci fa dei soldi, allora è, uh, sta sfruttando indebitamente i, uh, i diritti di altri. Cioè, allora diciamo il, il, il senso qual è? Il senso è quello di permettere alle, a, agli editori di news, di giornali, ad esempio. Di poter andare a battere cassa a Facebook e Twitter, no? Voi su Twitter e su Facebook girano i nostri articoli, la gente si li copia e incolla, fa gli screenshot, li sbatte qua, ci guadagnate voi e a noi non arriva nulla, perché la gente alla fine non clicca neanche... No, io gestisco. Tre pagine web, tre pagine Facebook, Carlo lo so benissimo, cioè se tu metti una notizia con lo screenshot del titolo e due righe, la gente legge solo quello e non andrà mai più sull'articolo di Repubblica o dei Corriere o, o di HuffPost a leggersi l'articolo, quindi è molto ridotta, è il tipo il 5% la, la persona, il numero delle persone che davvero cliccano sul link. E quindi gli editori cominciano a dire, ma insomma, ma allora alla fine non è che tu, ci stai, tu Facebook o tu Twitter ci fai questo grande servizio, anzi ti stai parassitando la nostra attività creativa. E allora noi attraverso la legge ti costringiamo a darci una fetta di questo tuo, di questo tuo, di questo sì. tuo introito, no? Questo è un po' il tutto il senso. E poi che questa, la domanda è questo, in come, cioè inciderà su, su chi? Cioè inciderà su Mark Zuckerberg che dovrà dividere appunto dovrà dare un lobolo a questi qua oppure secondo te inciderà sugli utenti cioè gli utenti avranno delle allora, limitazioni secondo te allora cioè, l'utente facebook avrà del rottore di scatole so in più chi se ne gioverà mm. mm? o oh, quantomeno no cioè non so chi chi, chi chi pagherà so chi se ne gioverà e so che se ne gioverà google cioè paradossalmente questa cosa è nata per combattere google per combattere il fatto che Google si prendesse una buona parte, o Google, Facebook o chi altro, si prendesse, ma queste qui non hanno nessun problema. Fanno le loro esigenze, hanno un potere commerciale talmente alto che fanno le, le licenze che vogliono. Il problema è il concorrente di Google che dovesse intervenire. E' la stessa cosa per la privacy. Cioè, e se tu fai, se crei tanti paletti per colpire quello, quello dice, vabbè, non, non, ha, non è un problema perché eh, e, uh, gestire i contenuti, filtrarli, è il loro mestiere, non è un problema. Il problema è per una piattaforma che vuole fare concorrenza, magari specializzata, che vuole fare concorrenza eh, un, e in, eh, sì, non ha le spalle sufficientemente un, larghe, è disproporzionalmente eh, colpita, per perché entrare, non certo. ha la capacità di investire talmente tanto. Quindi eh, i piccoli sono piccoli e non sono colpiti perché ci sono le esclusioni di, di, di dimensioni. Quando sopra la soglia, spam! E quindi chi ha già riscoperto quella soglia sta bene, poi chi è sotto quella soglia non raggiungerà mai quel livello, per cui è un, è un bellissimo mercato in cui ce n'è uno grande e tanti piccoli, E' la situazione ideale. In, non è che questa cosa qui viene dal niente, attenzione, ci hanno già provato in Germania, ci hanno già provato in Spagna. In Spagna, eh, Google News, eh, eh, in, eh, in, eh, in Germania Google ha eh, eh, semplicemente detto ok, non pubblico più le notizie. E in Spagna hanno fatto causa a Google, perché hanno pubblicato le notizie. Il problema è che c'erano delle, eh, delle piattaforme dedicate e quelle sono sparite. Cioè quelle non, potivano, non hanno più potuto, uh, Google se ne può anche fregare, cioè, non è mica quello. Sì, cioè, Google ha detto, Vabbè, ok, io in Spagna, in Spagna, non, non, in Spagna questo, questo servizio qua non lo erogo più, non lo erogo più, non mi interessa e, okay, In compenso però hanno ammazzato tutti gli altri che in Spagna facevano quel lavoro. Va bene, ok, interessantissimo. Uh, sempre pensare che, ci, che ogni azione in economia ha una possibile retroazione. Bene, allora, è più di un'ora e mezza che siamo in diretta, mi stavo realizzando, ho realizzato adesso, eh, vedo, voglio vedere se c'è qualche domanda dal pubblico, cioè, ho una ventina di